Politicamente scorretto è un'iniziativa eh, molto importante perché permette di eh, approfondire eh, tutte quelle tematiche che in qualche modo si riconducono alla, ad un concetto eh, concreto di legalità, e cioè eh, quella eh, conoscenza e quel rispetto eh, di quelle regole che sono fondamentali. Per, eh, per il vivere civile e quindi il fatto di eh, promuovere tutte quelle prassi, tutte quelle eh, situazioni che eh, permettono di realizzare un confronto eh, positivo e di fare piazza pulita eh, di tutte le furbizie, di, tutte, di tutti coloro che invece vorrebbero affermarsi eh, a scapito degli altri.